Io, oltre che... Dov'è Filippo? Vieni, vieni Filippo. Oltre che ringraziarvi vi devo chiedere qualcosa di più. Vi devo chiedere non solo di votare il nostro candidato Carrarino, anzi Avenzino, Giacomo Giannarelli della regione toscana. Vi chiedo di sostenere la nostra battaglia perché questa è una battaglia assimilabile a quella di Davide contro Golia. Questa è la realtà delle forze in campo. Però noi oggi abbiamo qui con noi... La realtà, cioè la, la dimostrazione che è possibile vincere questa battaglia. Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, sindaco della città proprio dove è cresciuto, dove è nato il Partito Comunista. Nella rossa toscana il Movimento 5 Stelle può vincere. Abbiamo il 31 maggio la possibilità di ribaltare il tavolo. Grazie, grazie dell'invito. Io vi spiego perché secondo il mio modesto punto di vista dovete votare Giacomo Giannarelli per le prossime regionali ehm, in 11 mesi che siamo a Livorno e mi sono portato qui un po' di donne mi sono portato la vice sindaco e due assessori perché sono parte integrante di questo progetto e quindi mi sembra giusto che tutti quanti abbiamo l'opportunità di raccontare che cosa facciamo dalla mattina alla sera Allora, Il motivo per cui dovete votare Giacomo Giannarelli è molto semplice, noi in 11 mesi che siamo all'interno della pubblica amministrazione di Livorno, malgrado devo dire, i giornali fanno di tutto per eh, cercare di non diffondere le informazioni, abbiamo concretamente fermato lo scempio dell'ospedale nuovo che è il quinto... Eh, sarebbe stato il quinto ospedale dopo i quattro già realizzati in Toscana, uno dei quali ha fruttato anche un avviso di garanzia non da niente al, al mister Rossi di turno e, e, e l'abbiamo fermato, quindi questo intanto è un primo punto che ci siamo portati a casa. E poi un'altra delle invenzioni della giunta Rossi è la società della salute e l'abbiamo non soltanto fermata ma l'abbiamo anche liquidata e non esiste proprio più. Poi un'altra cosa che anche questa eh, sembra quasi da niente, viene passata in secondo piano così, l'inceneritore, la famosa anzi famigerata terza linea eh, che sarebbe stato l'inceneritore più grosso della Toscana non verrà più fatto non verrà più fatto eh, anche lì purtroppo ci abbiamo messo un po' di sabbia nell'ingranaggio potrei continuare con tante piccole cose quotidiane tante, tante, tante, tante però c'è da dire una cosa che a Livorno, a Livorno stiamo praticamente accerchiati costantemente tutti i giorni addirittura una delle tecniche che vengono utilizzate sono quelle di mettere il sindaco del paesino accanto costantemente a Livorno sembra quasi più lui il sindaco di Livorno di, di Nogarin o eh, del, del vice sindaco che rappresenta il sottoscritto quando io non ci sono o degli assessori cercano in tutti i modi di diluire questa cosa semplicemente perché si rendono conto che stiamo facendo delle cose oneste Niente di incredibile, delle cose oneste. Io e tutti i ragazzi della Giunta, ovviamente il Vice Sindaco, tutti quanti gli assessori, non siamo niente di incredibile, non è che siamo dei super uomini o oh, siamo venuti giù e quindi eh, in qualche modo ci devono temere, ci temono per un altro motivo è semplicemente abbiamo le mani libere, abbiamo veramente le mani libere e l'unico interlocutore per il quale tutto quello che facciamo per noi è fondamentale dalla mattina fino alla notte è il cittadino e rendiamo conto al cittadino di ogni questione nel bene e nel male questa è la nostra missione il motivo per cui dovete votare Giacomo Giannarelli è molto semplice, è perché se in pochi mesi abbiamo fermato queste importanti cose a Livorno accerchiati, provate ad immaginare che cosa possiamo fare se per uno strano caso del destino, strano, curioso caso del destino, Portiamo quell'omino lì al ballottaggio e poi prendiamo la regione. Questa, regione. questa regione, la regione toscana, per le cose che vi ha detto Giacomo, è nelle condizioni di poter far star bene ognuno di voi, è nelle condizioni di poter far star bene ogni persona che viene e sceglie la regione toscana come meta di dove passare la vita il turismo e tutte le questioni di qui sopra noi siamo una regione incredibile siamo veramente una regione incredibile ce l'hanno spolpata fino ad oggi ma nonostante questo abbiamo la possibilità attraverso persone oneste non persone incredibili cose, persone oneste come quest'uomo qui e come tutti coloro che sono candidati per la Regione, di poter rimettere in piedi l'economia di questa Regione. L'ha già detto Giacomo, è una cosa che io più volte mi sono trovato a dibattere. La Regione Toscana ha un triste primato che addirittura viene utilizzato in campagna elettorale come un momento di vanto dal, dal signor Rossi, e cioè che la regione toscana su sette aree di crisi complessa nazionali su sette aree di crisi complessa nazionali tre sono in toscana Massa Carrara Livorno e Piombino Bene. Livorno e Piombino nella fattispecie in questi giorni sono parte integrante della campagna elettorale del PD come se questa fosse una cosa, come dire, che questi si creano il problema e poi si trovano anche la soluzione e allora si fanno anche l'applauso, è incredibile, è incredibile, questo è incredibile è quello che accade in questo senso che è incredibile, io domani, domani mattina ospito a Livorno il signor Rossi e un po' di altri, di altri personaggi che cercano in tutti i modi di, di, di, di creare questa sorta di fortapache con il sindaco del comune capoluogo di provincia, nella fattispecie Livorno sto chiaramente parlando, perché sono a contestare un documento dell'autorità portuale di Livorno di 195 pagine. 195 pagine pagato 195.000 euro 1000 euro a pagina bene allora questo è un documento molto importante perché avrete sicuramente seguito la questione dell'approvazione del PRP del porto di Livorno tutto quello che in qualche modo è questo lancio della Darzia in Europa sembra sia diventata la, come dire, la, la, la, la salvezza di ogni male per il porto di Livorno e per tutta la Toscana Bene, questo documento di 195 pagine contiene un numero di strafalcioni che farebbe impallidire uno studente del primo anno di ingegneria. Ma veramente farebbe impallidire un primo anno ingegneria. di ingegneria. Alcune di queste affermazioni che sono fatte in questo documento scritto in un inglese maccheronico perché in realtà il documento è stato redatto in italiano è stato poi tradotto in inglese quando 22 o 23 dei 24-25 componenti del comitato portuale di Livorno manco sanno una parola di inglese, tanto per essere chiari. Ma il motivo per il quale è stato fatto tutto questo è semplicemente perché non si vuole veramente condividere quello che è il futuro di una località, di una regione come in questo caso. Cioè Non si vuole creare quella che è l'opinione aperta delle persone che partecipano attivamente alla vita, alla vita politica quotidiana delle scelte che vengono fatte bene, io domani mattina lo contesterò mi sono fatto un abbondante dossier di questo documento mi sono fatto un abbondante dossier dell'appalto, di come è stato fatto di chi è stato invitato del perché sono stati invitati quelle persone e domani, domani ne parliamo Domani ne parliamo e tanto vedrete, ne continueremo a parlare anche durante i prossimi giorni della campagna elettorale perché naturalmente domani il signor Rossi farà un passaggio a Livorno cercando in qualche modo di ritrovare quel consenso che ha perso dopo che hanno letteralmente devastato una regione hanno devastato tutta la costa salmastra, tutto quello che in qualche modo è sul mare è stato completamente raso al suolo l'industria, l'artigianato tutte le risorse turistiche è risaputo che ormai questa regione è Firenze centrica e il motivo va da sé, no? Che è facile da capirlo bene, c'è bisogno di riportare l'attenzione di tutta questa regione in tutta questa regione e quest'uomo, io sono venuto qui nonostante stamani mattina mi sia alzato come tutte le mattine alle 7 come tutti loro Nonostante abbia fatto tutte le riunioni, le, le riunioni del caso, oggi si è andato a Firenze a dibattere dell'acqua per i soliti identici problemi di cui sempre e ogni volta bisogna andare a Firenze. Sono tornato a Livorno, ho dibattuto delle questioni e sono venuto qui a sostenere Giacomo Giannarelli. Abbiamo una grande opportunità, non ce la facciamo scappare, credetemi abbiamo una grande opportunità, persone oneste ritorneranno di moda e queste qui che vedete sono tutte persone che ci hanno messo la faccia, hanno rinunciato a gran parte di quello che era un futuro certo per andare incontro a un futuro incerto, perché semplicemente crediamo come io mi immagino tutti voi in un futuro migliore senza dover necessariamente fare come purtroppo molti di noi hanno fatto, che hanno preso sono andati all'estero per cercare delle opportunità noi queste opportunità le vogliamo qui a casa nostra e quindi questo è il motivo per cui è necessario rimettersi in marcia a tutti quanti non delegare ma attivarsi Giacomo Giannarelli grazie Filippo grazie, un esempio